Ciao a tutti ragazzi, noi sono Dynamitix e Marco 007 E siamo tornati su Mario Piero Kingdom Battle Quindi, iscrivetevi, eh, lasciate like, sondaggio e tutto il resto, va bene Quindi, nella scorsa parte abbiamo fatto i primi due livelli del... Dei sentieri spettrali e abbiamo scoperto che c'è questo... Tom... voglio eh, volevo dire... Tasma Fan, come si chiama, mi interessa Tasma Fan Eh, che ci aiuta, non lo so, qualcosa E... Eh sì, a quanto va il nostro aiutante misterioso ci augura una brutta fine. <ride> oh oh oh oh oh. E niente, quindi... Let's go. Qua che siamo andati qua? Non penso. Cioè penso... Anzi no, penso di sì. Siamo andati da tutte le parti quando abbiamo sbloccato il castello di Peach. No, c'era il cancello tipo. Non è vero. Non c'era tipo un cancello. Sì, c'era un cancello e l'abbiamo sbloccato appena ci siamo passati avanti. Noi potremmo anche andare a livello, al livello mondo 4 solo che sta un, un coso Un blocco a un certo punto Quindi non, right. non ci fa andare avanti All righty Ok quindi Iniziamo il livello 3 Oh no, a quanto pare dobbiamo rifare tutta la strada. Lol. Taglio. Bene, quindi. Ah, no, un'altra cazzo Perfetto, perfetto. Todd no. Ma che. No, non di nuovo. Ragazzi, non ci credere. Non crederete mai a quello che mi è successo. Todd si è allontanato. Vi siete persi di vista e ora ti serve una mano per ritrovarlo. Di nuovo. No Stavamo giocando a nascondino e quel, a quel punto ci siamo persi di vista Bruh. Una volta qui era perfetto per giocare Sì due o tre brividi ma niente di troppo spaventoso mi spiego Ora invece dovreste aver capito che siamo veri eroi Abbiamo tutte le nostre missioni e eh, quella roba lì da fare Io, io non volevo dare fastidio Credi se rimanessi assieme a voi e nel frattempo lo cercassi da sola la Bp ci ha detto no. mi spiace che al momento siamo davvero troppo impegnati per uh... vi darò il contenuto e le forziere che ho trovato qualunque cosa sia e ci siamo allora <ride> I'm in <ride> se poi scopriamo che dentro ci sono un vecchio scarpone e un telescopio o qualcosa di simile oh non credo davvero beh potrei comunque lasciarla però se mi hai aiutato a trovare Todd <ride> Spoiler, non è l'ultima volta che Todd o Toad si perde. Io pensavo fosse l'ultima volta. Uccidetemi, uccidetemi, kill me, kill, me, kill me. Allora, esploriamo quest'area. Ma è assolutamente incredibile, sta suonando una chitarra fantasma. <ride> Guarda Bipo, non commento nemmeno <ride> Bipo ormai ha perso tutta la sanità che le è rimasta Poco, oh, come me Un altro tarocco Allora, protezione 20 uh, uh, uh, uh. Non so che cos'è, non mi interessa Qui bisogna rompere i blocchi, quindi non possiamo farci niente Let's go Scorto adette Scorto adette Scorto adette, Scorto adette. Oh no è anche un bel po' di strada che dobbiamo fare a quanto pare. Oh, guarda, ma c'è Toad! Toad! Ah, quindi è l'ultimo. Oppure sì. poi è. No, non è l'ultimo. Ah, bestioni balsilluso ah. che effetto hanno? Spinta. Ah, ma almeno non è in Ok, si, sì. no, no, non hanno due colpi allo scudo. Ok, allora quindi. Eh, potere M Pielesso eh, Dove che devo andare? Qua Dove aspetta Letteralmente è l'unica parte in cui non si è andato Giù Sinistra De Destra Destra Destra Destra su a destra giù ora è giù l'hai superata dopo sto tubo dopo sto punto ma, ma non so perché continua a cambiare direzione uh, vai lì. ok quindi tutto a destra in pratica più o meno eh eh anche okay, sì quindi Beh, se è nella parte giusta cerchiamo di far avanzare tua destra più possibile ogni quanto possibile ci sono nemici? Non sembra E spawneranno i balzellosi Quindi devo preoccuparmi di loro Ah, tu ho detto Se mi facessi fare un salto team Sarebbe una cosa molto Decente, capito? Ah, Rabbit Peach deve essere quella che Sta qua a prendersi danni In pratica metto qua Luigi, anzi Mario Luigi ha pochissima vita 130, eh sì, un cannone di vetro, l'ho già detto O di carta, quello che vuoi E poi Luigi, devi farmi un favore, volare qualche qualche chilometro in avanti <ride> Il poco, giusto un po', guarda eh, Ma sì, dai, ci mettiamo qua Alla fine, sento, quei balzeosi non ci arrivano Oh, quindi il potere M è sprecato In pratica <ride> Bra ah, Grazie mille Era proprio quello che mi ci voleva Beh effettivamente Ruby era... Peach non era scoperta Che cioè, praticamente so, non... Todetta era l'unica vulnerabile Lo so ma non, non credevo che mi spingessero subito Cioè dai Che fregatura A questo punto la restarto Ok Ah, prendi questo Perché Toadette ha lanciato la, la cassa? Vabbè. Ah sì, per Beh. schivare ha fatto, ha fatto mm. di... e poi li, ha, li riatterra quindi uh, spawnano altri nemici non ho visto tu hai visto spawnano altri nemici no ok allora uh... mm... da qua li prendo si sì. mi serve il potere m no decisamente allora, da qua già lo prendo. Pure da, da qua lo prendo? No, mi devo avvicinare. No, ho sbagliato. Vabbè. Non posso nemmeno raggiungere l'altro. Senti, buttate questa va. Mm. Non per male. la beatrice che non può fare niente. E per la sentinella. Che è pure... Sono... che non si muove in questo turno e finisce il potere a me subito. Mm. O... No. Uh, Luigi da qua può spararlo. Wow. Ok. 40%. Perché uh, non mi fa idea? Non gli ho idea. Ah, è vero. L'ho inchiostrato almeno dai, è qualcosa, è già qualcosa qua. Usiamo non si toccarlo con Mario scusa. Mario ha già usato l'attacco. Ah dai, è stato per togliere la, la protezione. Eh, ah, l'ho inchiostrato dai, non, non è un attacco totalmente sprecato, anche perché Mario... stop A ah, Luigi! Perché? Perché Luigi ti sta sparando sopra, guarda. Ah, alla fine l'ho okay. inchiostrato. ora posso finalmente pensare sì, avanti veloce e fare... Aspettare che... <ride> Eh, mi che la sentinella che sta puntando nessuno. A nessuno, è morto il nemico che sta puntando Però questo okay, appena spawna no, si no. prende il colpo in faccia Probabilmente è anche inchiostro Ah no, non è vero, è quello di Peach Quindi il miele, sì Allora eh, Vai, Il bazelloso salta e non può troppo al Sì, al prossimo turno Posso usare la, il piallesto Quindi devo mettere TuaDat Abbastanza vicino a Luigi Direi qua, è abbastanza vicino non mi interessa la protezione, tanto non c'è nessuno che mi può colpire da qua. Cioè, non, se non ci arriva Luigi, chi è che deve arrivarci? Posso mandare la sentinella al massimo? Perché no, dai. Dovrebbe arrivarci qualche lesto, giusto? No. Allora ci mettiamo... <ride> non importa ok allora eh, posso fare niente eh, posso attaccarlo togliamo la protezione oh il ludir qua lo spawnerà quindi me ne devo un pochino andare leggermente alla fine mi sa che questa è una buona strategia. Mario e, e Rabbid Peach uh, um, uccidono tutti. E nel frattempo Luigi scorta la tua detto con il PLS. Ah. Grazie. Mille. Ah. Ah. Perché no... Dov'è dov la copertura di Luigi? Ah, è vero, non, non ho messo la copertura. <ride> ho, detto, ho detto letteralmente No vabbè non gli serve la copertura tanto Chi, non lo chi è che lo deve raggiungere Luigi? Ok allora sì direi Usa il martello di Rabbit Peach Cioè sì, prima ho muovuto detto perché la, muovi al, perché la muovi al contrario? Come al contrario? Non si deve muovere lì Sto tubo dove va? di qua non, parta, non, non serve a niente allora eh, bisogna qua, andare per qua. forza di qua Marco perché? perché poi Sì, tornerà all'inizio della partita perfetto top piano 2020-2021 Ma non andare lì no no no Senti. non Aspetta. ti sai proprio orientare se non c'è nessuna strada dove devo andare? allora è il livello impossibile se non c'è nessuna strada controlla Ok, qua. a ah, questa sta pure uno. Ti ho detto si deve muovere qua. O qua. Anzi, meglio, meglio qua. Ma meno male che ti ho fermato. Cioè, dove, dove dovevi andare? Sì. Rimbalzo? Non rimbalzo. Ok. No, lui non ci arrivo, allora me ne scappo. Perché non posso raggiungere nessun altro? Perché non hai mandato prima di muoverti? Non volevo attaccarlo subito, volevo distrarre, più che altro. Anche perché. Lui adesso tar è targetato la sentinella, non può fare altro che. Morire. Eh, e poi c'è Mario pure. Quindi la sentinella sprecata mi. cioè, sarebbe stata sprecata là. Ah, Dov'è che devo andare di nuovo? Qua giù, giusto? E poi qua Ok, quindi da qua Dov'è che sto mo', qua Devo scendere Prendere questo tubo probabilmente per andare qua E' così Posso raggiungerlo? Da qua Ci mettiamo qua allora quello ziggy mi sono scordato potrebbe essere un problema e eh, non lo è ok e lui è stupido quindi la no, sta spawnando un altro adesso tu muori bonk fai una scivolata con Rabbit Peach No, perché non voglio stare da quel lato anche perché adesso ci sono ziggy di qua. Sta uno già che è spawnato e l'altro dov'è? Dov'era l'altro aspetta? L'ho visto spawnare. Toad! No, allora. Dov'è l'altro ziggy? Boh vabbè. Vabbè, mettiamo questo. Attiriamo il colpo di quello. Quell'idiota là, stupido. Oh oh. oh. Da quando non dovrebbe aver visione per attaccarmi lui, come non ce l'ho io Eh, Toadette The E, Devilish Eh, non posso fare niente con il mare pure spero. Posso mandarne un'altra. <ride> Bullismo qua. Si ne <ride> sì, mando un'altra. <ride> uh, Mario qua dietro. Se faccio il salto team peggiora o migliora. Peggiora decisamente. Allora ci mettiamo qua. oh, Ah they... oh, no. Ma io si era già ammasso. No, Bubusette. Perché? Non ha attaccato nessuno, ha schippato il turno. Ok. <ride> non può fare letteralmente niente lui. e eh? Adesso si è pure riparato. Ha usato la, la barriera, quindi ora non prenderà nemmeno danni. Finchio <ride> Ah no, è morto. Ok, GG. Suppongo. Uh... Mario va direttamente inutile adesso Cioè non può arrivare da nessuna parte A questo punto mi metto qua Non posso fare niente Non posso fare nulla Ma no, Manca ancora un turno al l'esto. Come faccio a non vederlo dai Qua 0% Mi devo mettere qua per forza per prenderlo Tanto che fa che ti metti vicinissimo al nemico? Eh non è quello il problema. Ah, allora, mandiamo la sentinella prima Però non ti puoi più mettere lì Se vado qui, ah no adesso mando Rabbit Peach Qua Che mi, mi fa la scivolata sto qua adesso Se uso il tubo però non mi posso mettere qui Che è un po' lontano dagli altri E vorrei curarli Soprattutto Luigi Però... Però... Cacchio Gli ho tolto l'unica copertura che c'era Ah... sapevo che devo muovere Tu ho detto prima eh, Non mi resta altra cosa Mi devo mettere qua Sperando che non mi attiri Perché se mi attira e Poi esplode la sentinella In faccia È un problema Un altro ziggy Non dovrebbe essere un problema Un problema Un problema Ah Ok questo è un problema Ok non lo è Bruh. E scappa, guarda che codardo Vieni qua, via. vieni qua, ti faccio assaporare la sentinella in tutti i suoi venti gusti Incluso il miele Speriamo che non mi inchiostra <ride> con ah, le abilità di Peach Non volevo attaccarlo. Con le abilità di Peach Sì, con le abilità di Peach Ah, è vero. Ah, ah Mario aspetta, vediamo, possiamo raggiungere no mm. Mario perché Mario? Il tuo movimento Mario, dov'è finito Mario? Mario. Mario eh, Questo non lo vorrei attivare, questo però sì vai tu ha detto più forte non è vero Luigi t'ho detto dovevo andare mo, uh, con compare Luigi no. ammazza cioè no con Luigi ammazza lo ziggy per forza proprio il problema quindi però... non è più un problema no sì, no è sì. lontanissimo dal tubo che devi prendere questo il tubo che devi prendere è lì mettiti Sull'altro tubo, ed è molto... Sì, più ma qua facile. sono vulnerabile. Vabbè. Da qui. Da, que, da che? Dal, dallo zig, quello là se si muove. ancora più vulnerabile se ti metti a due metri di distanza. <ride> allora, lui lo ucciderei subito con Rabbit Peach. Lui lo ucciderei subito. Ma la sentinella non la voglio usare. Quindi... Insomma, <ride> un movimento. Allora, vai, vai col tubo e ammazza. Lo ziggy eh, da vicino Perché? Perché non ammazzi lo ziggy vicino a Toadette? Perché lo sto già facendo Volevo fare la scivolata con Lolla Così almeno Rabbit Peach non muore subito E posso anche attaccare con Rabbit Peach Smart <ride> In realtà la cosa di, di far attaccare Rabbit Peach no, è, mi è venuta a caso. Cioè, non, non era una cosa prevista. Non ho capito. <ride> ok, quindi due piccioni con uh, Luigi. Luigi, Luigi, <ride> Luigi è la fava. Luigi non è. Luigi è il sasso. È verde, Luigi è il sasso della situazione. <ride> ok, che lui ha lui è ancora tirato la sentinella quindi Chan. non può fare nulla se non morire. Luigi E lì vedo un altro Bobusette che sta preso. Che sta facendo? Perché? Boh, magari è più veloce così. Apparentemente sì. E posso? Wow, wow, wow sei incastrato lì. Tu, però, no. Ziggy, quando ziggy. Quando un nemico è mirato, dovrebbero fare che il suo movimento è zero. Cioè, nel senso. quando lo visualizzi. Mario ancora non può fare niente, quindi ci mettiamo qua. Che devo fare? Esistono dei nemici statici? No dimmi si sì, come dimmi si sì. no nel senso dimmi si sì o no invece che dire chi così non fai spoiler però vabbè non lo so c'è proprio niente nessun nemico non si può muovere assolutamente non credo neanche proprio neanche un mini boss. non credo proprio per niente proprio ah babà Beh, sarebbe figo. Ah, in effetti, una sentinella qua. No, me la conservo. Uno spreco. Quello è già immobilizzato. E cioè... Niente. Una cosa che mi piace di questo gioco è che i nemici tecnicamente sono stupidi. No, sono intelligenti come dei personaggi giocabili. Cioè, tu puoi vedere le statistiche, gli attacchi che fanno. Cioè, se tu, tu giocassi con uno ziggy usando uno ziggy tu vedresti le lo puoi le... fare cioè eh nel lo senso... puoi fare tranquillamente senza inventarti niente cioè tutte le informazioni te da il gioco mentre nei, negli epic di Mario tipo Piper Mario i nemici hanno tipo delle delle cose che non può il... Del... Aspetta eh. Non potrebbe non eh, esistere se fossero giocabili. Lo so, aspetta un attimo Oddio mi, mo mi muore Luigi eh, Hai visto prima... Quello Ziggy voleva fare la scivolata a Rabbit Peach Però Luigi l'ha shotato due volte Mentre ha fatto la scivolata è morto <ride> E appena finita finito l'animazione la scivolata è <ride> <ride> <ride> E non ha fatto danno ovviamente a Rabbit Peach Ok, Luigi è sopravvissuto Non so come Però non mi lamento ovviamente Mario ormai è la retroguardia Cioè sta qua... Adesso però gli attivo la vista dell'euro, effettivamente. <ride> perché qua è utile. Eh, L'unica cosa la che vi... mi turba è che <ride> Mario non, ha, non sta ricevendo supporto. Non ha la cura. Come non ha la cura? Due turni. Quando è che l'ho usata prima? Cioè l'ho usata là. Passati, cioè è passato un turno solo. Oddio. Allora, eh, ho detto questo è un bel problema. Sì, tu ho detto la butto via, già. No, no, no, perché via? via. Vai giù, guarda. Anzi, mi sa che finisce in questo turno, sì. Lol. Ok, altro che cura. Vedi tutti quei PLS sono serviti. Come... Ma dai, ma sei serio? Of, of per un turno. Sì, ma... È finito pure. Il coso. Marco hai lanciato. che schifo. Il bello di perdersi, sì, sei sì, bellissimo. Bello, altro che il bello di perdersi il bello di perdere che vuoi? scusa no come faceva a finirlo prima magari c'è una via più veloce non ne ho idea vai tu hai detto quello io sono i, le mosse che può fare cioè Luigi pure ha ah, potenziato Boh ancora il cocco Surprise Dammi il tesoro? Ehi, come mi avete trovato? Non Nello stesso so. modo in cui ti abbiamo trovato le ultime. Erano due o tre volte? Ho preso il conto ormai. Yeah. rabbit Beach muore da ridere. Quanto ci siamo divertiti! No. Posso suggerire a entrambi di tornare proprio da dove siamo arrivati e trovarvi qualcosa da fare in casa? Che ne so, preparate marmellate, pulite la cucina, magari studiatevi una mappa. <ride> Marmella? Dove l'ho detto? Sì. Marmellata! Grande, ma prima giochiamo un'ultima volta a nascondino. Oh no! Oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Aspetta, avevo promesso questo portiere in cambio del loro aiuto. Poveri stolti, non sanno che ci ho messo soltanto il i miei resti del pranzo. Forza, qua, scopriamo se c'è qualcosa di utile in questo misterioso forziere. Poi penseremo a recuperare la seconda reliquia e tornare. E, tro e trovare Tasma fan. Ok. Mario mm -hmm. Bubu 7 è spaventoso. Wow. Beh, possiamo dire con certezza che mm -hmm. non ne valsa la pena. T'ho detto. Allora, nella prossima parte uccideremo Totò. T'ho <ride> <that laughs> aveva. Tutto il tempo un action figure di, di del, della persona che stava cercando di, la sta cercando di uccidere. Chiunque fosse il proprietario deve averlo abbandonato in fretta e, in fu e furia. Non promette nulla di buono. Oh oh. Stinky. Uh, un cannone. Tutturu tutturu tutturu tutturu. Tutturu. <mim /s Cuadre> prendilo da dietro non da davanti, vabbè, bravo, intagno. Sì. sul coso giallo, prendilo da dietro. Easy! <tif> <the> <tif> <cười> Arma nuova per Rabbid Luigi Rabbid Mario Va, let's go! Globo stella con pietrificazione Non no? vale tutti guardi i video no. <ride> Cosa? Mi stai accusando di citare Di aver citato Ho Sono interamente andato a caso Ho pensato a chi è che non troviamo da tanto E mi è venuto in mente Rabbid Luigi Allora, vediamo questa nuova arma Quanto è OP Nel... In, diciamo... <ride> contro gli ziggy al 100% di possibilità di, di pietrificare. Non fa molti danni. Anzi, ne fa pochissimi. Però, cioè, gli effetti sono proprio buoni. Bene. Ehm, abbiamo qualche abilità? Qualche sfera? Sì. Allora, vediamo. Eh... Cioè il recupero cura ormai non mi sembra nemmeno una cosa tanto brutta da prendere Io direi di aspettare per prenderlo Perché ci stanno dando davvero, mi stanno dando davvero un tanto nervoso quanto poco posso usare le abilità di Rabbid Peach Che sono utilissime tra l'altro, sono le abilità, tra le abilità più utili del gioco uh, Rabbid Luigi Che cosa voglio? Voglio più di questo? Si, si, si spensa, si dispensa Luigi Aria piallesto Lesto Mega Piel uh, Due caselle Ok, ok Voglio quella, assolutamente Scivolata per me. Uh, Ah sì, ok Rabbid Mario posso prendere Il raggio della scivolata esplosiva Tre caselle adesso E poi Peach Voglio questo qui Avevo detto Quindi salto curatore ora cura 20 punti vita 20% voglio dire Ok Ok fatto ciò possiamo andare avanti E qui c'è un puzzle Oh no Allora Ci serve una statua Possiamo andare qua a vedere anche cosa c'è Possiamo sk skippare il puzzle a quanto pare Anzi no qua Posso prendere questo Qua che cosa c'è? Eh? Niente. Qua cosa c'è? Niente. Ok, niente qua bisogna no, fare no. il puzzle. Ok, quindi la bassa è alza, suppongo. Questo voglio abbassarlo, penso. Questo abbassarlo. E questo. Non ci passiamo più so lì sotto, ora così. A cosa ti serve abbassare quello blu? Um, così Che ci fai? Niente. Alza quello blu e passiamo su quello verde e rosso. Alza quello blu? Si sì. ecco prendi la statua? No, prendi, vai, vai, no, no. Lì prendi la statua. E vai su quello, sulla piattaforma verde. Non devi andare per forza su. Sul coso su giallo. Ecco, hai una, una nuova strada in cui andare. Lì ci sei già andato. Ci sei già andato lì comunque No, volevo arrivare a quel piedistallo là. Quello e Quello è l'ultimo coso C'è altra roba da vedere Vai lì Lì dietro, cioè, vedi Ok, no Lì ci si è già andato 37 volte Lì Allora. puoi scendere da una piattaforma più alta su no. sopra quella bassa non credo proprio allora, abbiamo il certificato allora metti quella verde e quella blu nello stesso livello non si può scendere Sì, va bene certify the mean moment ok questo mi sembra abbastanza ovvio e ora abbiamo sbloccato questa via si sì, alza quello blu e hai finito. Penso. si sì, eh, alza quello blu e hai finito. Anzi, no. Vai, no, no, no, no, vai sopra, vai sopra. Vai sopra quello blu. Vai, questo è un modo più veloce per andarci. Il fatto è che... Alza quello rosso. Uh... Ok, alzo quello blu e ora vai lì. Si, sì, l'avevo capito anche. No, no, no prendi la statua. Non ce n'è un'altra. No, vai. Allora. Se sarebbe stato troppo facile. Yes, wow. Da due. Bene, ora abbandoniamo questo posto per mai più tornarci Qualcuno dovrebbe affrontare una fetta di limone o qualcosa simile Anche detto coca cola Qua è bloccata la strada Qua è bloccata la strada Beh, che quel livello mo' non lo possiamo nemmeno rifarlo, sai? Cioè, dobbiamo... Dobbiamo completare il mondo prima, giusto? Per rifare i livelli No non possiamo andare al castello di Peach e usare la lavatrice e mi sa che si sblocca dopo aver finito il mondo vai non importa tanto va andiamo qua beh in realtà si sì. madame bua eh, altri puzzle Ah, allora, sembra che dobbiamo eh, far arrivare un laser dentro la bocca di quel rapido. non abbiamo mai iniziato il secondo livello di un episodio così tardi Eh vabbè capita allora ehm... Perché là saranno diversi colori? Vabbè, proviamo a mettere questo qua sul verde Ok, si alzano quindi Quindi la, la posizione degli specchi è quella Eh, uh, di sicuro devi alzare quello giallo Sì Quindi mettiamo quello giallo Questo ah, lo devo togliere C'è un altro sì. da far falsare Ok eh. Prova quello rosso Quello rosso? Aspetta, cosa sta puntando? Non riesco a capire Vabbè, proviamo Lo buttiamo sopra tanto quello giallo è una certezza. Ok, si sì. ok. Avevo contropletato, basta. Ah, non, non è vero. Con quello è uno sì. solo. Prova quello blu. Senza, senza alzare quello giallo, quel laser giallo non si... Ok, suggerisce. e poi devo farlo arrivare lì. Quindi suppongo. Mm. Come ci arriva lì? Ah. Qual è che devo far arrivare eh, quello giallo? Quello giallo al momento è sprecato perché c'è il giallo attivato oh. Ah ho capito Devo far arrivare tutte e tre insieme dai alza, alza quello rosso Scusa no provo allora, Aspetta capiamo. tolgo quello rosso e metto quello blu Metti quello rosso Ecco Basta cioè lol vai vai a, a destra ok niente comunque si sì, è il nuovo martello quello che si sblocca al mondo 3 ma Mario ha già un martello quindi il drill si sblocca drill 4 per forza a quanto pare ah, ah non ho visto la battaglia ok raggiungi la ah. zona ding ding ding ding ding ding ding ding din bisogna sia di di, di, di, di di nuovo di una... Sono una sono tutti ziggy non è vero mm. sono... all'inizio stanno due bestioni e un aiutante dove all'inizio inizio no ecco qua il bestione Sì, il bestione è spaventoso eccolo qua che cosa che effetto ha eh, vampiro che... che cosa ha? ha? potenziamento 70% in più dei danni sì, quindi allora eh, la zona di nuovo A sinistra Tutto a sinistra Allora, quindi dovremmo scendere di qua poi Salire di qua Scendere di qua E direi di fare di nuovo il trucco del salto team Quello che abbiamo fatto l'altra volta Quindi questo team secondo me va bene Cioè Luigi ci serve che ha un'altra mobilità Ok Luigi direi di mandarlo in coperta per coperta cioè Nel senso per fare il il coso lì, come si chiama per arrivare all'aria Luigi è quello che deve andare all'aria perché sa fare il, il più all'est e quindi è il più veloce di tutti questa è una bella fregatura, vero? non ci arriva per una casella e lo sfrutterò a mio vantaggio salve, ok uh, rabbit peach anche lei è una sentinella potrei usarla, però serve uno spreco uh, manda Mario e Luigi lì, su quella su quel posto Ah, quello mi raggiunge uh, Devo uccidere Grazie Joycon, se mi funzioni Allora, tu devi morire subito Ma tipo tanto, subito oh, Mi prendi in giro ah. Ci arrivi a quello? Sì No, speriamo che ci arrivi Luigi Se no è veramente un... arrivi Nervoso Ancora niente, non è morto Perfetto Luigi fa schifo in mobilità Perché non l'ho migliorato in mobilità Ma è quello mm. con la mobilità migliore Purtroppo però... Cioè... Dobbiamo mettere qua Perché? Perché sennò il bestione mi viene a, a prendere Ti viene a prendere il conno senza il eh, riparo, riparo. <ride> <ride> Sì, sì, potenziati, bravo hai sprecato la tua abilità, idiota. Ecco. Qua sto curato adesso. Mm -hmm. E Rabbit Peach mi sta già morendo. Prova all... a saltare con Mario. Solo per un test. Su Robby Peach vedi se va davanti all'altra piattaforma. Qua? No. No, allora non si può fare il coso del salto team. Dobbiamo per forza prendere i tubi. Questi non mi raggiungono. Aspetta! No! Cosa? Come cosa? Quel vestiere ti raggiunge. Eh. Ok. <ride> Devo eliminarmi in suo turno. Meno male che non mi ha inchiostrato. Almeno. Si può cheesare Anzi in realtà più o meno Si sì. ah, Allora lo puoi fare Qua oh, non ho nessuna protezione però Qua Vabbè Chi è che sta Allora Almeno vai avanti Da lato. Niente zinghi qua Niente qua Allora metto Facciamolo Anche Quanto se forse mi prende campino. un po' di danni <ride> Caccia no. Bruh. Dai no. Ma io, io veramente odio tutti Salta con rabbit Peach, Magari ci arriva pure sì, lì Si certo ci arriva, Rabbi, ci arriva Luigi a malapena. E tra l'altro con zero caselle rimanenti poi. Ci deve arrivare Rabbit Peach. Qua manco lo prendo con lo Ziggy. Mi ucciderà, mi ucciderà Luigi in sto turno. ti prego Ti prego, ti prego Oh, alleluia, una grazia me l'hanno fatta. Ok, quindi Mario si può concentrare su quel bestione La cura non arriva ovviamente fino là Quindi non posso fare nient'altro Ora, speriamo che non me lo inchiostri di nuovo io, io devo stare zitto Io devo stare zitto Muori Infame che non sei altro Ecco, beccati la tua stessa medicina sì, sì, fai la scivolata tua Scivola e sbatti mm -hmm. la testa su, sul pavimento Muore. Amore Un meraviglico in questo momento Grazie per avermi sprecato un, un attacco di Mario Grazie per aver fatto il rimbalzo Ormai non si capisce più nemmeno quando sono ironico e quando no Allora Mi piace eh... te lo dici tu Colui che sta facendo l'ironia Sì, ok Mario devi venire a salvare Luigi a ogni costo. ABP BP ci resterà indietro con i nemici. Dov'è che stanno spawnando gli altri? Qua sotto, giusto? No, dov'è? Dov'è che stanno spawnando? Boh. Beh, è meglio che non stanno qui. Aspetta, li ho visti da qualche parte. Ripeto, meglio che Perché non qua stanno qui. faccio un'altra. C'è un altro coso, non c'è niente No, le bandiere Le ah, bandiere, vabbè. quali sono dell'entrata Andiamo qua Del livello Ok, adesso devo trovare un modo per far arrivare il rabbit Peach qua Il tubo, il tubo porta direttamente là Sì, certo. Sì, sì, certo, certo. Sì. sì, certo Ok, adesso ci mettiamo qua e curiamo tutti Avvicina Luigi, questo turno. Devo arrivare, uh, cioè dico andare da qua, ok. quindi. Oppure fai il salto team da lì. Che secondo me ci arrivi. Visto che Luigi è il maestro mobilità. Tanto non, non serve che lo fai muovere, quindi... Significa. Non serve che lo... Che lo cioè il movimento di devo Luigi... Devo curare di... Luigi, però non posso tornare indietro, cioè no, perdo turni. Mettiti... usa il santo team così non perdi i turni. Che, che significa? Non voglio togliere l'inchiostro, non mi serve attaccare. L usa, usa il santo team per arrivare da qui a lì senza usare il tubo. Mettiti qua con, eh, con Luigi e Rabbit Peach. Non lo so, mettiti Mettiti qua con Luigi. Ma nemmeno mi sa che si può arrivare. Provaci almeno, non lo so, prova. Con, con Luigi prima c'è riuscito che sembrava impossibile, qua, qua sembra... Tanto la Sembra cura da qua mica ci arriva, vedi. Qua, metti qua con Luigi. Eh, ma spreco turni! Tanto cioè, non, non, non ti serve nemmeno usare il tuo. Ok, tu ne E' pas. mezza cuffia ma ha smesso di funzionare. Sento solo da quella destra. La mia cuffia è del tutto rotta, sento sempre solo da quella destra. Che fastidio. Ok. Ora avvicina Rabbit Peach a Luigi. Oppure Mario a Luigi, non lo so. Ecco. E ora Luigi fa lo saltare su Mario. usarlo prima ehi mi faccio ah, una specie sono, i sono. È perché ho usato il pialletto meno male che ce l'avevo pronto meno male di averlo pronto <ride> che significa <ride> niente <ride> uh, potrei mandarlo si sì, dai lo mandiamo come distrazione che prima, quando prima o poi mi, arrivi, mi raggiungeranno, dovranno passare prima sulla sentinella. Sul suo cadavere, Eh, grazie. Ha alzato le mani C'è la sentinella lei in mezzo al, al vuoto. E attaccano me. Luigi, in mezzo al vuoto. Eh, almeno lui ha capito come funzionano le, le cose a queste <ride> parti. Muori. O forse è stato proprio il bestione a capirlo effettivamente perché non si è fatto. Non il bestione, il bazelloso Che non si è fatto fregare Sfregare, sfregare. No. Dovevi mandare prima Mario Che così... non ci arriva mai Mario Dove, Dovevi mandare prima Mario Così Rabbid Peach andava da Luigi più velocemente Ma tanto la cura non ce l'ho lo stesso Io volevo fare prima che oh. Facevo saltare Rabbid Peach su Mario Cioè mandavo avanti Rabbid Peach sì, Saltavo Mario, con Mario là bello. E poi eh, potevo fare roba però apparentemente no, non va bene Ci mettiamo qua, con la vista dell'euro è sicuramente sprecata A meno che a quelli non si avvicinano Yes cosa Luigi, morirai Eh? Yes cosa Luigi, oggi morirai Sì Tutti moriremo un giorno sì, tanto vale, oggi. tanto vale uccidere vale i morire oggi Tanto vale uccidere <ride> i nemici prima Ok quindi lui ci vuole solo un colpo E l'altro due colpi dovrebbero farcela Si spera okay. Ti prego Vai, Vai Luigi non... contiamo tutti su di te Uno Sprong tre Marco sei zitto <ride> yeah. L'altro non si muove ancora? Ok Lui ha capito come bene come funziona Ecco, questo è quello che temevo, però l'ho inchiostrato quindi adesso non è più come temevo. Perché non può fare più niente. Oh oh, ora tocca la sentina! Eh, arriva a colpisci entrambi. No, solo, uh, no, solo il grassone. <ride> sì, buona Ci fortuna sono... ad arrivarci, <ride> idiota grasso! <ride> È come quando. È come quella volta che ci sono di. come si siede. No, no. È come quando in un film vedi un un, per, un personaggio e poi lo rivedi alla fine del film, che è tipo. Morto. No, no, che lo sta. Che. che sta raggiungendo il protagonista in nel posto di cui stanno. E poi muore. Giusto? No. Marco, e poi incontra la sentinella che ha lasciato a metà strada e viene se metto viene qua? Si, sì, dai, ci sta, ci sta, ci sta così in mezzo al nulla ci mettiamo la sentinella ci arriva, quindi ce la mandiamo. Quanto ha Luigi? Si sì. 99 ancora. Io di, io direi che, si, che può subire un po'. Tanto se rimane a fin di vita alla fine della battaglia non importa Di che stai parlando Marco? Di mandarlo in novan scoperta Tanto no, per muori. finire il turno Ah è morto no Mandarlo ah, in ah, novan ah, scoperta ah, subito proprio eh, Prima però Sì decisamente non mi raggiungeranno qua con la granata Fammi controllare <ride> Cura granata Granatra. Granatra. Se si mette alla punta qua, tipo. Ci arriva ma intanto non arriva alla punta. Tanto il prossimo turno vinci. C'hai PLS Non lo so. In ogni caso, però, se non arrivo con Luigi, arrivo con gli altri. Che saltano su Luigi. Tipo, difficilissimo. Okay, ci significa... Ah, sentinella inutile. Ok, vedi questo volevo fare: saltare così, arrivare qua. E puoi saltare così, e arrivare qua. Commettiamo che Luigi ci arriva anche senza... Ah. Tanto in ogni caso, cioè se salto perdo solo turni. Cioè il salto ti ha meno raggio, vedi. Sì. Qua ci arriva a malapena. Vabbè, anche perché è per la posizione in cui sta Rabbit, yes. Rabbit Peach. Ti prego, se 10. <ride> 54 uh. minuti, siete tutti condannati. Condannati Yay, Aia. Sbagliato Tasto Del, delle cuffie. Ah, sì, Lo siamo? Condannate a un pessimo servizio a prezzi da denuncia. Se vi rivolgerete a qualcuno che non sia Madame buastrella ah. Beh la ringrazio immensamente ma preferisco affidarmi alle solide fondamenta della scienza Della scienza piuttosto che alla stupida superstizione Quindi non volete sapere dove trovare l'ultima reliquia? Servizio completo grazie <ride> Sopra i giardini sotto l'area montana Quel che cercate nella fontana Potremmo anche sapere cosa cerchiamo? Nemmeno l'occhio dell'anima dei buastrella riesce a penetrare l'oscurità che avvolge ogni angolo dell'ignoto No! No! Ma! Non mettete il piede in fallo? Non tutto è come sembra. Il piede? Prevedi che uno di noi inciamperà qualcosa di simile? No. Beh, molto bene allora. Penso proprio che abbiamo già sprecato abbastanza tempo con queste pagliacciate. Ti lasciamo tornare a occuparti dei semplici che ti regalano i loro sudati risparmi. Buona giornata, signora. Bruh, bruh, bruh, bruh, bruh Oh yes Siete tutti condannati Condannati Bruh Ma anche no e Guarda un barocco e, e, e, e. Un, ba, un tarocco Uno dei tarocchi di Madame Buastrella Porta premonizioni di carestie, morte, povertà, malattie Niente dolce a fine cena Oh oh Oh oh da Questa sì che è una catastrofe ma ah, possiamo parlarci, però non voglio Qui non c'è niente, qui c'è Una strana fontana hmm. Chissà dov'è essere questa fontana questa... Ah, Qua si torna indietro, quindi è... andiamo avanti No, torna ancora più indietro, non vai c'è niente Lì sta una strada, penso, mi sembra di averle No, non lì Ma secondo te ti dico di andare indietro, nel senso indietro lì Avevo, avevo intervistato una strada non è vero, non sta. Vabbè, ok. Andiamo avanti. Ah, qua ci danno un fungo, anche se siamo full vita. Praticamente. Mm, eh, vabbè, prendilo però. Eh, vabbè, se c'è una battaglia, ovviamente. Sì che c'è una battaglia. Vabbè, se c'è una battaglia, ovviamente. Allora, qua su ci possiamo arrivare in qualche modo, non credo. Però qua dietro. Eh eh eh eh, non mi sfuggi. Sfuggi non. Uu. Uh. Ah. ah, ok, è totalmente inutile. Aspetta, controlliamo un attimo. Qua c'è un tasto però, ecco. Questo non è totalmente inutile però visto che c'è un Perché bel tesoro... c'è un altro fungo. Non lo so. Inutile. Eh sì. Non lo prendo, lo lascio qua, nel caso muoio durante il tragitto o qualcosa. Yes! 20! Oh, ok. Questo è un bel colpo. Un colpaccio, direi. Un polpaccio. <ride> polpaccio. Così? Oh, ma we party ma. Sì, lo so, però quella, quella musichetta non, non me la ricordo Vabbè, affatto Allora, hanno detto nella fontana Questa non mi sembra una fontana mm. Eh? Madonna Pastella, restami i miei soldi I miei sudati risparmi uh, Qui non si può andare, però c'è questo Ritrovarsi con un vero rabbit su un tarocco è, è pre, presagio di caos Distruzione, risate e gabinetti giganti Ah oh, oh, oh, oh. Scusa, non, non ne sono più Gabbrinetti giganti, le spari di più? eh? E spray di più? Che cosa sta? Non sta niente. Allora, Ancora con Mario, meglio aspetta, Questa roba potrei prendere più danni col salto schianto, però. Sinceramente, vorrei anche potenziare un po' il, il, questo. Fallo prendiamo più danni. Rabbit Peach cento sfere, Cos'è che volevo, ma giusto, recupero cura. Sì. Rabid Luigi Non posso prendere questo Luigi Qual è questo che volevo? Sì Però se che ti dico A questo punto più salto team sarebbe utile No dai risparmiamo uh, Robin Mario Posso aumentare il salto team Oppure aspettare a Prendermi 4 caselle di scivolta esplosivo <ride> Pitch niente Quindi possiamo continuare Vediamo che altro c'è da esplorare qua Là non si può andare Qua non si può andare Beh non intendevo qui Intendevo Sinistra Sinistra Lì Che hai esaminato il rabide non hai visto nient'altro Ah non, esatto. sta, non si può nemmeno andare Te lo ne hai detto Non no. si può andare Non hai detto non si può andare Sì, ho detto lei non si può andare Ok battaglia Suppongo l'ultima Ovviamente Cioè per forza Sconfiggi 8 nemici Quindi ne spawneranno altri Più di quelli che ce ne sono già Che mi fa piacere Visto che Non voglio che Siano già tutti accalcati Cavall A cavallare Ok Ah w 7 è qua dietro due bestioni qua di fronte bubu 7 no bubu 7 no sono solo questi per ora ok uh, si sì, Luigi mi sembra comunque sia ancora una buona scelta oh yes Mario Brain. allora visto le... oh, che è la è l'unica che fa più scivolate è l'unica che visualizza soltanto un, un no, no. bestione. What da noob! Ok, mi setup per Luigi, così che Luigi, si spera, possa arrivarci lì. E mi allontano anche dai bestioni, simultaneamente. Wow! Ah. Luigi ci arrivi? Ha, quando mai? Ok, allora... Quanto è che fa il martello? Hai uh, detto che dovevi potenziare Luigi... 285. Wow, wow, eh? Hai detto che dovevi potenziare Luigi nel movimento. Lo so, ma... Cioè no, il salto team volevo potenziare, ma... Se non ci arrivo al personaggio che salto team devo fare. Allora ho due opzioni con Mario Opzione A vado qua Distruggo sto bestione assolutamente Perché faccio 284 danni con il critico Un'altra opzione sarebbe Vado qua E Uccidi bestione E mi ha contanto le bestioni Sì e ma E ma con Luigi posso salire Che devo stare per forza qui Io Non lo vedi nemmeno Here. Here we go Ok ora Non ho l'attacco ancora più Peach Ok Quindi Quanto movimento ha Qua Quindi al turno dopo Dovrebbe fare uno. quanto è 1, 2, 3, 4, 1 2, 3 Quattro. Quindi non mi, non mi raggiungerebbe Non mi raggiungesse Non mi raggiungerebbe. Ah, ho dimenticato che esiste Luigi E ho dimenticato che Luigi adesso fa casino E non poco, casino Ok, un bestione è andato, l'altro verrà tirato verso noi Non appena La Luigi, decide di, non appena Luigi decide di esistere Cioè non adesso <ride> Ok, quindi cosa sono questi nuovi nemici? un altro bestione o un altro W7 ok allora Luigi puoi continuare il tuo cammino di eh, no è vero che ho anche l'high ground da qua sopra quindi se resto qua posso fare un sacco di danni a quel bestione ah eh si sì, sono un bel po' di danni Sono danni non pochi Decisamente Dai bruh. Ok Ok Ok Allora Rabbit Peach Tu puoi andare Tranquillamente qua Direi E Mario Tu puoi andare tranquillamente qua Ok, uh, la vista di ore me la risparmio perché non penso che il bestione si muova subito E se lo fa, comunque sia, non mi interessa Perché non voglio attirarlo a me Più di quanto non lo sia già vicino Ok Ma quello suppongo sia un altro bestione adesso Vediamo Bestione, eh, è... non c'è un altro bv ok Va bene Rapid Beach non ci arriva per pochissimo però sono sicuro che se mi faccio un attacco... <ride> Ok, uh, scusate il taglio, però è finito lo spazio sul disco, quindi abbiamo eliminato un po' di cose E adesso andiamo Dai, non ci arrivo uh, Quanto è che... No, questo è il massimo proprio Colpisci, io, tanto non credo arrivi da te Se facessi così invece della scevolata, visto che tanto non ci arrivo. In ogni caso. Mettiti vicino e usa il martello. No, non serve. Se uso il martello poi. E non lo uccido non posso fare nient'altro. Anche se. Come non lo uccidi. Ho detto S se non lo uccido. Lui non ci arrivo, però posso mandargli la sentinella? Sì. 120 di vita gliela togli sicuro con il martello. Cori, yes! Con il blaster invece no. Ah, adesso mi, rit mi ritiro un po' con Luigi perché poi perdo troppa vita Senti, non mi voglio mettere in mezzo al campo così senza protezioni Cioè, una, almeno una, una protezione in metà la voglio avere Soprattutto perché siamo in metà della battaglia ancora, no? E che proprio voglio prendere tutti questi danni E lì c'è un altro bestione che non farà nulla Molto inutile, bestione. Oh, oh, oh. Lol, che nabbo. Eh, spawna un ww7 esattamente dov'è lui. Giusto? Sì, praticamente si. Sì. Bestione qua ne spawna un altro ancora, madonna. Quanto li odio. Al prossimo turno spawna tutti ogni, ogni nuovo nemico di è di più del fastidioso del... di quello precedente. Non più difficile. Sono tutti sono tutti b 7 con un eh, bestione. Riesco ad avvicinarmi minimamente? Sì, minimamente, però non abbastanza. Speriamo. Ecco. Non ci arriva il martello. Eh, poi l'altro mi usa. è, eh, non è mi... la sentinella. Non importa. La sentinella? Non importa neanche lei. Aspetta, quanti danni fa il martello? Da 175 a 5 a si, quindi non è sicuro che lo uccido. Preferisco no, e c'è la sentinella e poi c'è la beat Peach pure. Che è un, un altro gatto, piano, quindi. infatti, molto più sicuro e soprattutto più efficace. No, il martello è più efficace. Marco, basta, è più efficace, seriamente. Mena a vedere, solo io. che è meno sicuro perché ti infligge. Tanto quello mi prende per forza Almeno mi metto più protetto E non sto nemmeno sprecando nessun attacco visto che il bestione non mi interessa per adesso ad attaccarlo Adios Ok ho finito le mosse Questo bestione quanto tempo ci metterà ad arrivare? Due turni Ehm uh... Adesso questo qua attaccherà Luigi. Il ok Farlo ehm. tipo subito, veloce. Così ehm. Um, lol in questione si abbassata. Sì. Ok, lui non si muoverà adesso. Iniziamo a fare un po' di scivolate. E basta. <ride> Abbiamo finito qua. <ride> un po' di scivolate LOL. manda l'altra sentinella no, devo picchiare il bestione non con Luigi, stavo parlando di Abit Peach mm, ma che serve, la posso mandare là però mi sa che esplode appena arriva sotto il bestione no, ok, non funziona buona Tanto muore in ogni caso, però il critico è sempre buono E c'ho ancora un altro attacco con Luigi. Che non mi serve perché sono bubu 7 quindi alla fine non importa. Vai. Sì, ora lo faccio, Marco. Poi che dispotenziale. Perché ha 140 di vita così è sicuro che lo uccido. <ride> Ma fa minimo 150 <ride> il martello. <ride> Senti, mi piace overkillare. Tanto il potere a me in questo turno non mi serve nemmeno. E nemmeno al prossimo sicuramente. Come sarà questo? Non si sa mai. E al prossimo devo curare Luigi però, per forza. No. Che ha fatto un bel po' di danni, eh. Non spawnano altri. Non sembra. Ah no, è l'ultimo lui. Se lo allora... ah, continuassero a spawnare all'infinito. Uh, allora. Spa. C'è una bella cosa ci avviciniamo il più possibile a cosa servono le protezioni sopra le protezioni? Sì. c'è questo niente, è inutile spero Luigi ce la fa ad arrivare? no <ride> però da passi. Allora, la rischiamo un po'. La rischia il gusto. Spoon! Perfetto. Ok, abbiamo vinto. Speriamo che bastino questi turni. Ci mettiamo qua e lo finiamo. Con calma, eh. Abbiamo tutto il tempo. Yay, let's go. 6 ah, su 8. Sì, Marco, è l'ultima, non ti preoccupare. Ok. Ah. Ah. Yes, mi sento come quando Erano solo due battaglie. Marco. Erano film. solo due battaglie. Marco, la vicino alla fontana è un bu o un palloncino? È un pallon bu. È un bulloncino ah è l'ultima reliquia sembra un palloncino bu è la reliquia della virtù marcante rimettiamolo su piedistallo c'è una scorciatoia là dopo la fontana ma i B sono apparsi solo nel, se nel secondo livello cioè non servono più a niente, oh, oh. Non, non appaiono più bene allora qua su non c'è nulla quindi possiamo andare solo di qua a quanto pare lo mau <ride> eh, sto tubo eh, sto cannone Uh, sto cannone uh, um, um, um, um, um, um. Serve per le monete Vedi Prendi il bulloncino nel frattempo No Al diavolo il bulloncino devo andare alla fine, sono stupido Vai ci, ci ce la fai non credo. Sei sul tubo. nooo Dannazione! Per non dire altro. Guarda, devo eh, pure rifare tutta sì. la strada. Ah non è vero, c'è il coso là. Vabbè faccio così. Non ho più altra scelta, diciamo. Se non mi fossi buggato dietro che bariglio pure se gente se l'avessi fatto prima. lo prendi cosa? Ci aspetta vedi. dopo! ci vedi che tipo parte la cazzo durante il party? appunto per questo non lo sto facendo non voglio rischiare che... nulla eeeh fine eh fine, fine al livello fine al livello! hai visto Pippo che si muoveva da solo mm. Vediamo per chi sarà questa arma. Secondo me è Rabbid Mario, non, non lo vedo da tanto una per Rabbid Mario. Peach Peach l'abbiamo avuta tipo adesso. Miagolatore, ok. Quanto è buona? Vediamo. Peach. Se è buona. Miau. Eh, non è male. io non so, non so.. che dire a parte fine livello ma è, di, di, di metti metti metti metti il mio colatore possibilità contro gli aiutanti non è male e eh, mi ha aumentato di un po' pure il danno quindi siamo a posto Fino al livello prendiamo questo ho fatto venire voglia di vedermi la display con perché ho aperto questo non lo so con eh, super paper mario oh! no way ok cosa ok Perché? Perché hai fatto? Boh. Ok, prossimo livello quando? Quando c'è fine livello di quello di prima. Ah, non possiamo prendere statue, è vero. Ding ding ding ding. de de de de de de de guarda lascio le impronte sul cemento <ride> e poi scompaiono dopo due secondi perché ok perché così funziona la vita ehi è quello che avevo visto in eh. ma, ma, ma questo è, è, è, il, port... ma, è... il portone ma questo, ma questo sentiero questo sentiero mi è familiare boh non so te però mi eh. sono familiari anche questi oggetti voilà le nostre preghiere sono state ascoltate, ora il, il cellulunale dovrebbe spalancarsi non, non ero uno scettico, Bipo um, ho detto voilà non hai detto voilà l'ha detto ma avrebbe dovuto aprirsi, perché non si è aperto? abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo ritrovato le reliquie della virtù perché non si è aperto? non si fa così, non è giusto non è giusto Da cosa, brr, da cosa brr, è stato interrotto brr, che, è, che è stato brr, tre ore fermo Br non lo so Però è stato interrotto Bruh Br Oh Yeh Quinto livello <ride> Ah ma quindi qualcosa si è aperto Perfetto Quello era il cancello sbagliato Magari c'è un numero verde da chiamare You got message. You got email. Ah, il nostro anonimo benefattore ha scelto di nuovo il momento migliore per riuscire in soccorso. Imbranati. Probabilmente ora vi sentite scoraggiati e non, e non, e non me ne faccio una colpa. Anch'io lo sarei nei vostri panni. Il cancello lunare può essere aperto solo in una notte di luna piena, ovviamente. Peccato che sia già passata, ma tranquilli, so come farla tornare. Incamminatevi su quel sentiero assolutamente non spaventoso che trovate dietro il cancello che si è appena aperto. Tutto andrà per il meglio e non verrete uccisi. Promesso. Yeeey, non ve mm. uccisi. <ride> C'è qualcosa che non mi torna in quest'ultimo messaggio. Ma non saprei dire esattamente cosa. Forse Madame Boastella l'ha tralasciato qualcosa nella sua predizione. Forse qualcuno vuole farci del male. E anche il nostro enigmatico alleato è all'oscuro di quan quanto noi. <ride> che idioti. Forza, il cancello! Yay. Della serie prendi quest ah, no, uh, vabbè, questo. No, uh... l'abbiamo iniziato. Vabbè. Pestero di Peach. Abbandona capita. Sì, tanto ho già salvato, sì. quindi possiamo. Beh no, faccio asce dal castello. Sì, esce vai al castello. Yeee! Yeah. Alla prossima yeah. parte di New Super Mario yeah. Bros. Aspetta, no, aspetta. Quindi, quindi, quindi, nella prossima parte di Mario più Rabbids Kingdom Battle faremo i livelli eh, mini boss eh Segreti. Segreti. No. Segreti. Quindi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi e cose Rispondete varie. Facciamo un di L'ho già detto all'inizio di questa parte.